Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti in un video molto molto breve. C'è un passo della parola di Dio che si trova in Luca 12, ma non è l'unico, che dice che tutto viene alla luce. È proprio vero. Così come di Dio non ci si può beffare, alle volte non ci si può beffare neanche del popolo di Dio e questo perché Dio appunto quando vuole fa sì che tutto venga alla luce. Interessante notare, sto facendo questo video adesso, l'ho deciso pochi minuti fa e mi sono chiesto ma valderà la pena? Ho detto ma sì, facciamolo come video di chiusura. Quello che voglio dire, voglio dire una cosa, tutto viene alla luce, alle volte l'empio non viene palesato subito, ma sarà il tempo a palesare l'empio attraverso le sue stesse azioni. Questo è molto importante. Per esempio, sia la, la mia vita, diciamo, pubblica, su Youtube che qui a Roma tutti quelli che centinaia di persone mi hanno conosciuto in questi oltre vent'anni, quanti sono venuti soprattutto dalla Sicilia? Io ricordo ero un giovinetto e venivano tutti, eh, tutti questi eh, fratelli dalla Sicilia, ma quanti ne sono venuti che stavano facendo quel militare? e io li andavo a prendere in caserma, poi li portavo nelle riunioni di preghiera, insomma ho sempre avuto un bellissimo rapporto eh, con, con tutti quanti. I fratelli menziono la Sicilia perché, non so perché, sono sempre stato molto legato in maniera estremamente positiva alla Sicilia e quindi tutto quello che io ho fatto è è sempre stato pubblico, ma non solo sulla rete, ma anche qui a Roma, insomma, tutti quelli che mi hanno conosciuto, io sono quello che sono, ho cioè i miei difetti, tutti non li ho mai nascosti e tutto quanto, però ho sempre cercato di curarmi bene eh, dall'essere ipocrita, cioè io sono questo, quando ho peccato è pubblico, sta lì, ho chiesto perdono e così via discorrendo, perché l'ipocrisia... Non sta bene eh, neanche nel mondo, figuriamoci dentro il corpo di Cristo. Però quando a un certo punto Dio dice basta e l'ipocrisia deve essere palesata, cioè tu non sei un figlio di Dio e Dio ti palesa, e Dio ti palesa. E permette che tu venga palesato e saranno le, le tue stesse opere, le tue stesse opere. E con il metro che tu avrai misurato eh, sarai altrettanto misurato e pesato, Interessante notare che ci sono persone che praticamente quando eh, commettono un peccato e questo peccato viene a loro eh, rappresentato, guarda che tu hai fatto questo, normalmente un figliolo di Dio che ha commesso un peccato. Se un figliolo di Dio ha peccato e chi non pecca? Chi non pecca? E lo fa pubblicamente, beh la prima cosa che fai è chiedi perdono, ma quando un figliolo io, che ha peccato gli viene rappresentato il suo peccato pubblico molto grave e non fa neanche il minimo accenno al pentimento è un empio, è un empio e subito dopo ti metti a infangare le persone dicendo menzogne su menzogne su menzogne. Mettendo in bocca parole a me e a chiunque non abbiamo mai detto e io non devo dimostrare nulla di quello che ho detto dal momento in cui, come disse il Signore Gesù, ma scusate quello che io ho detto l'ho detto davanti a tutti è pubblico nel Tempio e così siamo noi figli di Dio, io quello che ho detto l'ho detto pubblicamente. Ci sono più di mille video. Chiunque può entrare e guardare quello che io ho detto nei video e qualsiasi persona asserisca il contrario di quello che io ho detto o voglia manomettere le mie parole, ma non, le persone non devono fare altro che entrare nel mio canale e vedere, vedere appunto se questo è vero. Anzi, delle volte mi sono anche reso disponibile a un eventuale confronto con determinate persone, perché pensavo fossero figli di Dio, e in tutta risposta mi è stato detto che io non accetto il contraddittorio. Ma come non accetto il contraddittorio se mi sono reso disponibile per un confronto pubblico e tutto è registrato, per dire. E potrei proseguire per ore e ore e ore. E allora voglio concludere con poche osservazioni. E voglio fare un po' il presuntuoso, ma non per eh, presumere qualche cosa, ma semplicemente per provocare. Quando Alessio Evangelisti fa il tuo nome per denunciarti, rallegrati, perché magari ci può essere speranza, ma quando Alessio Evangelisti non fa il tuo nome, non lo fa più, vuol dire che per te o non c'è più speranza o non vale la pena. È meglio dedicarsi ad altri per fare il loro nome, che veramente. Perché, vedi, affiancarsi ad Alessio Evangelisti per raggiungere qualche decina in più di visualizzazioni è sinonimo di mancanza di cervello, perché chi si affianca ad Alessio Evangelisti lo deve fare per avere comunione fraterna, amore e basta. Perché chi cerca visualizzazioni, se è intelligente, non va dalle evangelisti che c'è cioè un canale piccolino piccolino, vada da quelli più, più grossi. Capito? Ma non lo so se hanno capito. E allora stavo riflettendo come alcuni, con la menzogna, additano contro la mia persona, mentendo ovviamente, però poi dopo... Mi rendo conto che quello che io vi ho detto è proprio vero. Ci sono persone che si trovavano in chiese di sana dottrina, chiese buone. Sono uscite fuori da queste chiese con delle pseudoscuse per farsi, per unirsi nelle case e gloria a Dio per tutti i fratelli che si uniscono nelle case, non gli empi riunirsi nelle case e farsi una propria setta e, in questa setta, magari portare l'antitrinitarismo. E guarda caso, come è piccolo il mondo, che tutto è pubblico, ci sono persone che a un certo punto, uno pensava fossero fratelli, sono usciti fuori degli empi veri e propri che attaccano la mia persona, non potete capire in che maniera semplicemente perché io amo i miei fratelli e se qualcuno torna a Cristo io lo amo, lo amo anche come amo già i, noi amiamo anche i nemici. Figuriamoci uno che, si, che torna sui suoi passi, ma loro odiano questo. E quindi si scaramentano con tutte le loro forze contro la mia persona. Però quando vengono invitati da queste sette che si riuniscono in casa, a Predicare dove ci sono personaggi come vi ricordate Alessio l'ex gay oppure quell'altro amore tutto amore catania, missione amore. Tutti antitrinitari che, che vengono che fanno parte di, di queste case che sono antitrinitari quando vengono invitati lì, non solo ci vanno a predicare ma non li denunciano come antidrinitari, però riversano tutta la loro cattiveria nei confronti del sottoscritto mentendo, mettendo parole nella mia bocca che non sono vere, ma ripeto, basta entrare, entrate nel mio canale amati e vedete se le cose delle quali vengo accusato corrispondono a quello che realmente io ho insegnato e continuo ad insegnare. In questi 12 anni. Quindi torno a ripeterlo. Fate attenzione quando andate nelle case perché la differenza fra il locale di culto esterno e la casa è che il locale di culto esterno sai già a quello che va incontro, se è una buona chiesa o se non è una buona chiesa. Quando vai nelle case puoi trovare sì il buono perché ce ne sono tanti buoni che seguono anche questo canale e ci sentiamo e ci amiamo. Ma trovi anche il cattivo, l'empio, che non ti dice di essere un antidrinitario o quello che sia. Luca 12. Tutto viene alla luce. Torno a ripeterlo. Dif Un'altra differenza che c'è tra me e voi è che io, a parte fare qualche ricerca, i video non li guardo. Per me il discorso è chiuso. È proprio vero quel sogno che ho fatto sul cagnolino. Come si è avverato? Ah, io quando dico che faccio un sogno, o c'ho una visione, l'interpretazione può essere sbagliata. Ma se io dico che ho fatto un sogno, il sogno io l'ho fatto per davvero. Perché io non vado all'inferno per una mera menzogna. Dio ti benedica. Video improvvisato. Un voi, come è sempre è stato Alessio evangelisti. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti la verità e chi ha occhi per vedere, veda. Ma alla Natà, quando il Signore suonerà la tromba, i bugiardi non erediteranno il regno dei cieli. Shalom.